Buonasera a tutti, mi presento, io sono Marco Carta, vengo da Roma, sono un giornalista del Messaggero, sono uno dei curatori, insieme a Danilo Chirico, che non è potuto venire qui questa sera, del, di questo libro, eh, Ander, Mafie e Periferie. Questo è una, un libro, una ricerca che noi abbiamo potuto fare grazie all'aiuto e al contributo della Fondazione per il Sud. Eh. Io e Danilo facciamo parte di un'associazione antimafia molto attiva su, su Roma e sul Mezzogiorno che è l'associazione antimafia da sud e abbiamo collaborato in questo caso con il laboratorio Lapsus che si è occupato di una parte molto importante per noi in questa, in questa ricerca che è la parte dedicata all'immaginario nello specifico loro si sono occupati del, del videogioco allora faccio una breve introduzione anche partendo dalle parole del dell'assessore Catania, lui ha detto giustamente che le periferie sono quei luoghi dove c'è l'assenza dello Stato, io vado oltre, cioè le periferie eh, sono quei luoghi dove c'è l'assenza dello Stato e proprio perché c'è l'assenza dello Stato le mafie sono in grado di fare welfare, ossia sono in grado di garantire eh, quei servizi che lo Stato e le istituzioni non sono in grado di garantire. Che significa questo? Che, noi, eh, cioè che le mafie nelle periferie eh, sono. Si, sono potute radicare, questo è avvenuto sia a Roma come a Napoli, ma anche immagino nella, in Lombardia, garantendo un reddito alle persone, un reddito ai disoccupati, un reddito ai ragazzi che magari hanno abbandonato la scuola, un reddito anche alle donne, ossia tutte quelle categorie che sono puntualmente, eh, non vengono quasi mai, difficilmente vengono considerate dalle istituzioni. Noi in Amber ci siamo concentrati sui giovani, sui i ragazzi al di sotto dei 18 anni, siamo partiti da, da un dato, siamo partiti dal dato della droga perché la droga è il più importante, ovviamente, mercato criminale che noi abbiamo in Italia. Insieme al gioco d'azzardo, a differenza del gioco d'azzardo, la droga continua ad essere illegale, mentre il gioco d'azzardo invece è stato in parte legalizzato. Noi comunque siamo partiti da questo dato, ossia che è quello dei giovani eh, denunciati per mafia. Nel 1986 questi giovani erano poco più di 500, a distanza di di 30 anni, quindi nel 2016, sono diventati circa 6.000, per cui si parla di un, di un fenomeno che non, di, che non possiamo più considerare emergenza, ma è un fenomeno di diventato strutturale, ossia le organizzazioni criminali si servono sempre di più di giovani per, per, per portare avanti i loro affari, in uno specifico lo spazio della droga, e i giovani sono diventati una parte integrante. Del, del sistema della criminalità organizzata. Questo avviene a Roma, questo avviene a Napoli in forma ancora più accentuata, questo avviene anche, anche, anche a Milano. Cioè, I giovani sono parte integrante soprattutto nel sistema dello spaccio, nel, nel, sono parte integrante del, del sistema economico delle mafie e spesso svolgono ruoli di rilievo. Il, il motivo non è difficile da capire perché comunque. La, le, leggi per, per le, leggi, le attuali leggi tutelano comunque i minori quando commettono i reati soprattutto sono persone che non hanno, non hanno passato perché sono molto giovani quindi è più facile lavorare con i ragazzi ovviamente questo tema, il tema della, delle mafie dei giovani eh, trova nella periferia il suo, il suo habitat perfetto le, le periferie sono il, il luogo in cui eh, le, le, la, la criminalità organizzata riesce ad entrare in contatto con, i, con, le, con l, la manipolanza minorile. Per periferia, come diceva anche l'assessore, non dobbiamo più intendere un luogo distante geograficamente dal centro, questa è una concezione ormai superata, ma la periferia sono le, noi possiamo trovare delle periferie anche in luoghi centrali, sono, per periferia dobbiamo intendere dei luoghi dove non ci sono servizi, ossia dove le istituzioni dove la città non è in grado di, di dare delle risposte ai cittadini e noi possiamo, io faccio l'esempio di Roma, cioè noi possiamo trovare delle zone periferiche anche a, a pochi passi dal Vaticano dove ci sono delle baraccopoli dei filippini mentre penso all'olgiata è un posto distante dal centro che vivono ricchissimi nella vecchia concezione noi dovremmo considerare l'olgiata come una periferia ma non è così per cui va riconsiderato anche tutto e questo è un tema che ovviamente manca dal dibattito pubblico sulla periferia. Allora, scusate se mi sbaglio. Allora, noi abbiamo costruito questo, questo lavoro in tre parti. Una prima parte in cui abbiamo cercato di, di analizzare il fenomeno da un punto di vista storico e statistico, sia mettendo insieme tutti i dati eh, legati sia alla criminalità organizzata, sia ai giovani, ma allo stesso tempo anche... E alle politiche istituzionali quindi alla scuola, all'educazione e alla cultura, ci sono alcune cose che, che a nostro avviso sono allarmanti soprattutto per quanto riguarda gli investimenti dello Stato in cultura e in educazione cioè noi siamo le, la nazione europea che investe meno in proporzione del PIL sia per cultura che in educazione, siamo una, una delle nazioni europee con dei tassi di espressione scolastica più alti che in, alcuni, che in alcuni quartieri delle nostre città arrivano a toccare il 30 o il 40% questo accade a Roma nel quartiere di San Basilio o a Torbella Monica probabilmente le conoscete come zone ormai le avete imparate come zone eh, ma accade anche allo Zeno, a Scampia ci sono delle dinamiche che si propongono esattamente nello stesso modo cioè, ossia ci sono questi quartieri dove la dispersione scolastica è altissima e dove le mafie eh, riescono, a, a eh, si, si riescono a radicarsi si sono ormai radicate Radicate completamente e controllano intere porzioni di, di territorio. Quindi, c'è questa prima parte che è dedicata all'approfondimento storico, in cui intervistiamo anche alcune persone che nel corso degli anni si sono impegnate a contrastare questi fenomeni. Penso al Maestri di Strada o al non teatro del regista Martinelli, o al teatro della non scuola del regista Martinelli. Poi, c'è una seconda parte invece dedicata ai racconti in prima persona dei baby criminali. I racconti, i, I racconti in prima persona sono per lo più, eh, provengono da cinque, abbiamo preso come a titolo esemplificativo cinque città principali, da Roma in giù, Roma, Reggio Calabria, Napoli, Lecce e Palermo. Cercando di ricostruire, di dare, cercando di dare un colore, di dare una storia a quei numeri che si leggono, ai numeri... Eh, a, a quei numeri di, che si leggono quando parliamo di dispersione scolastica quando parliamo di povertà noi siamo un paese dove ci sono circa eh, 3 milioni di giovani a rischio di povertà di minorenni a rischio di povertà quindi immaginiamo una città grande come Roma una città grande come Roma quindi ci sono dati eh, su cui bisogna riflettere noi eh, nella seconda parte di questo libro abbiamo cercato di, di raccontare le storie di chi poi vive sui, sulla propria pelle questi dati e poi c'è una, una terza parte a cui hanno collaborato anche il laboratorio Lapsus dedicato all'immaginario. Decostruire l'immaginario delle mafie è molto importante, perché è, è il cercare di capirlo e decostruirlo, perché questo ci permette anche di contrastare, perché l'immaginario delle mafie coinvolge anche chi, eh, chi di fatto non, non è un affiliato, cioè noi siamo continuamente bombardati da... Da, da, messaggi, da messaggi, da fiction, da film, non parlo noi come pubblico proprio chiunque, siamo continuamente bombardati da, eh, da immagini di ogni tipo e la mafia spesso fonda anche il suo, il suo il proprio potere, lo fonda anche su questo, su, sull'immaginario. Per cui noi abbiamo cercato di ricostruire, di ricostruire il linguaggio delle mafie all'interno dei social media di ricostruire il sistema della violenza nei videogiochi e, e nei film. C'è una parte dedicata al cinema, molto, molto interessante, quella di Andrea Meccia, e in cui abbiamo cercato di, di, di raccontare il rapporto tra giovani e mafie negli ultimi 50 anni di cinema italiano. Per questo lascio la, la, la parola a zen che ci racconta meglio questa parte: no, <ride> Buonasera a tutti, sono Sara Stoio di Laboratorio Lausus e appunto la parte che è stata affidata a noi è una delle <coughs> parti che vanno a costituire l'area di immaginario. Immaginario, come diceva Marco, è fondamentale quando si parla di mafie soprattutto perché eh, diventa uno dei campi più eh, quotidiani, più concreti di contrasto alla criminalità organizzata. E proprio su questo punto noi, con la nostra competenza di storici, quindi così quasi mentalmente lontani da una tematica attuale, ci siamo potuti innestare con la nostra serie di studi, di cui poi Zeno vi illustrerà. L'immaginario diventa così fondamentale all'interno della trattazione delle mafie, proprio perché come ogni comunità una comunità mafiosa e una comunità liminare vicina a un'organizzazione mafiosa ha bisogno di creare immagini, di creare riferimenti culturali con cui eh, si nutre, si giustifica e si riperpetua le verso l'esterno. E nello specifico, proprio per, l oggetto, l oggetto, scusate, per i soggetti oggetto di questo studio, appunto i giovani, che così velocemente rispetto agli adulti si nutrono di immagini, si nutrono di... Eh, gli stimoli che ricevono dall'interno e dall'esterno delle comunità, questo tema diventa così pregnante. Nel caso della mafia poi è doppiamente interessante le comunità mafiose proprio perché eh, l'immaginario ha una sorta di movimento circolare. La comunità si nota di quelle che sono delle immagini, dei prodotti culturali che vengono prodotti all'esterno. Pensiamo a tutta la cinematografia sulla sulla mafia, proveniente soprattutto dagli anni 70-80, dagli Stati Uniti, quindi qualcosa di esterno alla nostra, appunto, alle aree di, di maggior forza della criminalità organizzata oppure a quelle che sono le serie più, più attuali sulla, su questi crimini, che vediamo spesso eh, riprese come stilemi, come nomi, spesso anche come elementi di decoro e di arredo delle case dei, dei capi mafia quando vengono arrestati, o appunto proprio nella... Nella scelta di nomignoli, di soprannomi che fanno riferimento a questo immaginario nato all'esterno. E spesso però vediamo anche all'opposto. Quindi appunto un immaginario che nasce dall'interno, che ha una sua struttura tutta basata su codici che sono tipici della comunità, che si, ripercu si, ripercu scusate, mm -hmm. si eh, ripercuote sull'esterno e quindi va a. Mh, a costruire quello che è l'immaginario e il tipo di immagini di applicazione di, di codici che ha la comunità lontana dalla, dal gruppo mafioso. E quindi tutta quella serie di stereotipi che volenti o nolenti nel linguaggio comune si impongono. Possono essere quelli ad esempio che vedono la mafia come qualcosa di storico, un prodotto culturale tipico di alcune regioni. E quindi lo, da un lato lo, storico, lo toglie qualsiasi possibilità di storicizzazione, e quindi lo pone in questa sorta di realtà temporale per cui se non ha un inizio non ha nemmeno una fine e quindi tanto vale non combatterlo oppure lo lega semplicemente a quasi una identità genetica di un luogo e quindi diciamo creando anche una narrazione autoassolutoria per quelli che sono territori considerati fino a poco tempo fa immuni da questa, di questo fenomeno. Un altro degli stereotipi prodotti dall'interno e spesso imposti quello che è la mafia non tocca i bambini. La mafia è composta da uomini d'onore per cui gli innocenti vengono lasciati a stare. Lo vediamo sia dal numero grandissimo di bambini che sono stati vittime di, di violenza mafiosa ma soprattutto da ragazzi che per ragioni di povertà, per immaginazione sociale... C'è anche un capitolo dedicato ai bambini vittime... Di mafie, cosiddetti morti per caso, in un libro, scusami. Esattamente, no, esatto, proprio quello che c'è riferimento, e poi appunto a questi ragazzi invece che, per immaginazione, per, per povertà, entrano in una, appunto, in un'organizzazione e quando appunto siano 14 anni, come poi le esperienze che avete raccolto, ve raccontano la capacità di scelta autonoma, diventa molto difficile. E, e poi appunto, proprio per questo, eh, Mm, è importante andare a scardinare a cercare di ricostruire da un lato dove queste immagini nascono, da chi sono state perpetuate e soprattutto come nella storia invece queste realtà sono state differenti, sono state spesso contrastanti rispetto all'immaginario e mm, questo soprattutto è importante quando si va a parlare di tutti quei prodotti culturali rivolti ai più giovani, proprio perché da, mm, la... Uh, c'è una maggior predisposizione a un'accettazione quasi passiva di ciò che viene, viene fruito e la difficoltà a trovare una mediazione nel mondo adulto su queste tematiche e proprio per questo appunto quando la Sud ci ha proposto di scrivere il libro insieme a loro uh, la tematica su cui ci siamo interessati era proprio quella del videogame perché ad oggi, come poi Zeno adesso spiegherà è una delle è forse l'industria culturale più importante per, non soltanto per gli under 18 ma in realtà per la maggior parte della nostro, delle nostre comunità io mi occuperò proprio di, di come abbiamo condotto la ricerca e mi raggancio subito a, a due o tre cose che, con cui Sara ha, ha concluso um, che sono appunto alcuni stereotipi che ruotano intorno all'industria dei videogiochi innanzitutto appunto non tutti sanno che L'industria dei videogiochi per fatturato è oramai da 5-6 anni l'industria più grande, l'industria cult culturale diciamo, più, più grande in assoluto. Non esiste nessun'altra industria, che sia l'editoria o che sia la cinematografia, anche Hollywood compreso, che quantifichi eh, i fatturati immensi che il settore dei videogiochi fa. Altro stereotipo che c'è sul tema è che non tutti sanno che in verità l'età media dei videogiocatori ormai sono i trentenni perché i videogiochi esistono da circa 50 anni sono entrati nella cultura di massa prepotentemente negli anni 80, negli anni si sono assolutamente affermati e quindi oramai ci sono anche un sacco di quarantenni che sono abituali a giocare ai videogiochi perché vi dico questo? e esattamente che cosa c'entra con degli storici che appunto affrontano il tema? Era proprio quello che diceva Sara, nel senso parte diciamo della nostra L'associazione Lapsus fa molta attività didattica nelle scuole, ehm, sulla criminalità organizzata abbiamo anche inaugurato la mostra 900 criminale che tra l'altro la prima l'abbiamo fatta proprio qua a Cinisello Balsamo. E uno dei miti che più spesso si sente dire dai ragazzini quando gli portiamo il nostro laboratorio didattico sulla mafia o quando gli portiamo alla visita guidata delle mostre, è che la mafia sia imbattibile. Um, perché c'è da sempre. C'è da sempre e quindi esisterà per sempre. Capite bene, tramite una sciocchezza del genere, qual è l'immaginario che sta dietro. Vuol dire che se la mafia è imbattibile, con la mafia bisogna scendere a patti. Sé. o comunque eh, una lotta che andrà avanti per sempre, quindi ovvio se è imbattibile è eterna, e invincibile. Capite bene quindi come è importante lavorare su alcuni stereotipi per, ad esempio, convincere i ragazzi che la mafia non è vero che esiste da sempre, esiste da circa la metà dell'Ottocento, si è evoluta nel tempo, ha subito sconfitte, poi la si è ripresa si evolve, sono differenti organizzazioni, che è una cosa specifica, che lavora in alcuni settori specifici. Quindi questo qua è tutto un lavoro da fare e l'immaginario alcuni stereotipi e alcuni miti sono da sconfiggere, perché contribuiscono anche questi qua alla lotta contro le mafie. Quando quindi da Sud ci ha chiesto di, di scrivere insomma, il nostro capitolo, Vabbè, la prima cosa che abbiamo fatto come ogni volta che si inizia una ricerca è si guarda l'esistente. Quindi si mette su internet e si iniziano a cercare articoli. Qualche sociologo nel mondo, qualcuno, qualche studioso di media avrà scritto qualcosa sul rapporto criminalità organizzata videogiochi. I titoli sono moltissimi. No. Uh, parlo quindi di. cos'è che fino a. Se, gennaio 2017, febbraio 2017, l'ultima volta che abbiamo incontrollato, direi, non c'era nulla. Noi abbiamo cercato in italiano e in inglese niente. Entra però una forte tematica che è un altro stereotipo, che è il rapporto che c'è tra videogiochi violenti e criminalità, intesa come uh, persone che adottano comportamenti violenti nei confronti di altre persone perché giocano i videogiochi violenti. Questo è un mito che si è storato fortissimo negli anni ottanta, eh, inizialmente anche sostenuto da una certa parte soprattutto di, eh, di, di psicologi, di ricercatori di psicologia, ormai è un mito spatato, sono da più di dieci anni tutte quante le ricerche eh, hanno concluso che non c'è alcun rapporto tra diventare delle persone diciamo violente con istinti rabbiosi e violenti e il giocare a videogiochi violenti. Né più né meno come leggere libri che trattano temi di particolare ferocia o vedere film che, eh, non so, magari affascinanti verso un certo tipo di criminalità, nel senso d'altronde ne sono usciti moltissimi, non so, potrebbe essere, per fare esempi molto pop, Scarface, ad esempio. Questa è stata una, la prima difficoltà su cui ci siamo imbattuti, la seconda difficoltà appunto è stata... Tutti parlano soltanto del rapporto violenza e criminalità. Ci siamo quindi resi conto che il, il lavoro, primo lavoro che dovevamo fare, uh, e quindi abbiamo, si è spostato il focus del nostro, iniziale del nostro articolo, nell'andare a spatare un sacco di miti che erano intorno ai videogiochi, per aprire diciamo, la porta a quella che secondo noi invece è la tematica più interessante su cui nessuno si concentra. Um, vi faccio un'ulteriore un, un parentesi per aiutare tutti quanti a capire i video giochi sono un sistema tremendamente complesso uh, nel senso nella loro creazione, il loro processo creativo hanno ovviamente un sacco di programmatori hanno dei disegnatori che insomma fanno diciamo, i character di tutto quanto hanno dei designer, hanno degli animatori hanno un regista, hanno un direttore della fotografia per andare a Creare tutto quello che è eh, l'ambiente videoludico. Ma um, cosa succede? Questo livello qua viene completamente appiattito, e spesso e volentieri i media si appiattiscono su un unico linguaggio. Recentemente c'è stata la strage in Florida, non lo so, suppongo che tutti quanti non ben sentito parlare, Trump il Presidente degli Stati Uniti ha dato la colpa ai videogiochi. Eh, questo soprattutto negli Stati Uniti è un tema molto forte. Eh, diventa una pista, un, lo spauracchio molto facile con cui non fare i conti con i veri problemi che ci sono all'interno della società, soprattutto come può essere quello degli Stati Uniti. Eh, e inoltre, altro problema, esiste un grossissimo gap generazionale che adesso sta iniziando a colmare, ma per tutte quante le persone diciamo dai 15 anni in su, è molto raro che ci sia comunicazione mondo degli adulti quindi posso, che possono essere docenti, che possono essere i genitori, eccetera, e i ragazzi che giocano i videogiochi. Se ad esempio di, di, di letteratura si parla, di cinematografia si parla, di mostre si parla, cioè della fruizione di altri prodotti culturali si parla, dei videogiochi spesso e volentieri il dialogo manca completamente. E adesso introduco um, questo esempio. Mafia 2. Mafia 2 è un titolo celebre, ehm, uscito oramai 7-8 anni fa direi, ehm, è un gioco statunitense, qua insomma per i miracoli della globalizzazione nonostante sia eh, la casa di produzione statunitense, lo studio che l'ho realizzato è della Repubblica Ceca e ovviamente dentro ci ha collaborato gente di tutto il mondo, quindi anche persone che hanno sicuramente una conoscenza molto approssimativa della mafia italiana e della mafia italoamericana. e questo videogioco parla insomma, della scalata all'interno del mondo criminale eh, di tale Vito Scaletta, il nome del protagonista, un nome inventato che diciamo, entra nel mondo all'interno del, all del nel videogioco, nella trama del videogioco, si avvicina al mondo della criminalità perché è emarginato in quanto immigrato italiano negli Stati Uniti arrestato per una sciocchezza, è il periodo della seconda guerra mondiale e viene, diciamo, gli viene condonata la pena per andare a fare da interprete nello sbarco in Sicilia imminente da lì a poco. Quindi diciamo, la prima parte del gioco è in verità è un gioco di guerra inventato in Italia. Vito Scaletta insomma, viene coinvolto in un combattimento contro, contro le truppe fasciste, contro le truppe italiane, Sta per venire giustiziato dopo che è stato ferito da, da un fascista. Anche qua tra l'altro stereotipi nel doppiaggio originale in inglese. Uh, I soldati parlano con un spiccato accento siciliano, il, uh, invece il um, capitano, non so, il sergente, insomma il superiore all'accento milanese. E, um, fino a quando? Deus ex machina e il protagonista viene salvato perché a bordo di un carro armato americano si presenta il boss mafioso della Sicilia che uh, dice che lui è un uomo d'onore, che ci si può fidare di lui e chiede ai soldati fascisti di arrendersi. I soldati fascisti dicono al sergente milanese ma tu non, ti, non ci ascolti mai, tu ti devi fidare di noi perché noi sappiamo come vanno le cose e si arrendono. Il protagonista, vedendo diciamo, lo sfoggio di potere del, del mafioso siciliano, tornato negli Stati Uniti decide di entrare nella mafia italo -americana. Perché questo punto qua secondo me è importante? Nel videogioco ovviamente si fa il mafioso, quindi la carriera inizia da atti abominevoli come andare a malmenare i, uh, i portuali che stanno scioperando fino poi a, insomma, un omicidio dopo l'altro, arrivare alla scalata, poi ovviamente dopo la scalata ci sarà, insomma, il crollo. Um, la questione qua è un falso storico, il falso storico che um, l'esercito statunitense abbia chiesto aiuto nello sbarco in Sicilia alla mafia italoamericana. è uno stereotipo fortissimo negli Stati Uniti, fortissimo, Uh, quando noi sappiamo ormai che, che è un falso, c'è stata effettivamente una collaborazione tra FBI e mafiosi italoamericani a New York per fermare delle spie naziste che mettevano, uh, sabotavano le navi che partivano per uh, il fronte uh, europeo, ma non c'è mai stata alcuna collaborazione strutturale vera nella Sicilia del, del dopo sbarco. Questo è però uno stereotipo. È uno stereotipo che il film di Piff, uscito l'anno scorso, se non sbaglio, sì. uh, ripropone lo stesso stereotipo nel suo film e un sacco di storici invece si sono messi a dibattere pubblicamente, c'è stato un, un acceso dibattito su una serie di quotidiani italiani con alcuni di questi storici che dicevano quello lì è un falso, Piffa è sbagliato nell'andare a fare questo film. Quindi sostanzialmente attorno a questa cosa si è animato un dibattito. Attorno a un videogioco come Mafia 2 che rappresenta lo stesso identico stereotipo che è stato giocato da decine di migliaia o centinaia di migliaia di giovani italiani nel mondo qualche milione non è volata una mosca per via della disattenzione mediatica che ruota intorno ai videogiochi. Quindi sostanzialmente le nostre conclusioni quali sono? Che è sbagliato, è una, una mentalità vecchia e spesso funzionale, o a un certo tipo di narrazione mediatica che deve giocare sul sensazionalismo o a alcuni esponenti del mondo uh, politico attribuire delle colpe ai videogiochi per le, la, la reale. perché, a, cioè, perché questi, questi giovani vadano a diventare criminali, perché come si vede, anche come si vede in tutto il resto dell'inchiesta under, le motivazioni per cui i giovani si avvicinano alla criminalità per quanto magari discutibile o altro, stanno spesso e volentieri, e direi quasi al 100%, in situazioni sociali difficili, eh, familiari, educative, eccetera, eccetera. E quindi il videogioco diventa lo sproacchio con cui discolparsi, cioè non andare veramente a vedere i problemi dove stanno. E allo stesso tempo però non si riconosce la dignità di... Medium vero e proprio, come può essere quello del cinema, a un videogioco. Nonostante ormai, appunto, i videogiocatori in Italia siano 10 milioni di persone, cioè si parla veramente di numeri ormai enormi, ehm, non riconoscendo la dignità di Medium al pari degli altri, ovviamente con le sue peculiarità, ehm, non si vada poi a capire quando il Medium veicola messaggi sbagliati, quando effettivamente c'è un dibattito da portare avanti che però sta nei contenuti che il videogioco porta. Non limitandosi alla parte scenica dell'omicidio, che è appunto rappresentato in tantissimi film. Nel videogioco c'è questa quest'unica differenza, che a volte sei tu il protagonista che, che lo giochi, però fa parte dell'aspetto ludico quello, e non dell'aspetto. Insomma, nessuno si sogna, di perché spara nei videogiochi, a sparare poi nella vita reale. Con questa cosa qua concludo. Cioè, Ehm, niente, volevo appunto dire, i medium sono tanti c'è anche molto forte il linguaggio fotografico che oramai ha ecco, la sua scuola. Aggiungere ah. una cosa. Ah. Volevo aggiungere una cosa sulla spettacolarizzazione: che poi è uno, dei, è uno degli aspetti che a noi di da sud interessa di più, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle baby gang. Noi, tutti vediamole sulle televisioni, si, ovunque si, si fomenta questa cosa delle baby gang, qualsiasi reato commesso da, da, da ragazzi giovani viene ricondotto a baby gang che ormai vengono presentati ovunque, a Padova, eh, a Bologna, a qualsiasi città le sue baby gang perché è un tema che diciamo, tira sui media. E ovviamente questa cosa è molto dannosa, perché la spettacolarizzazione del fenomeno, oltre al fatto di voler puntare sempre l'attenzione su aspetti, sugli aspetti più macabri, perché, perché sono poi quelli che, che fanno andare avanti la cronaca, e, poi fa, di fatto fa trascurare tutti le, tutto il resto, ossia il contesto, sociale, economico, in cui molto spesso, il contesto sociale, economico e familiare in cui molto spesso avvengono questo tipo, questo tipo di reati. Allora noi il caso napoletano è, ovviamente è diverso da tutto il resto d'Italia perché a Napoli è una, la criminalità organizzata, la Camorra in particolare che è la, la mafia locale ha, dato, ha, ha appaltato ai giovanissimi intere parti di territorio per cui lì parliamo di un, di, un, di un aspetto diverso rispetto a quelle che possono essere anche le baby gang io vi leggo sempre anche di Milano c'è stata recentemente una, che era una rapina da, una, da un sushi bar bollata come baby gang quindi quello che succede a Napoli è differente da quello che sta accadendo nel resto d'Italia, ossia a Napoli eh, la vecchia generazione di, di Camorristi che poi hanno una durata breve, questo è un aspetto molto importante anche dell'immaginario, sia il fatto che il, il, il mafioso in realtà ha una vita molto breve, e la vecchia generazione di, gen di camorristi sta in galera e quindi... Le, mh, a Napoli ci sono circa 25-26 bande di, di ragazzi che si contengono il territorio e che tengono il posto caldo per, per chi in questo momento non può operare. Per cui sono ragazzi armati che hanno la pistola, che sanno sparare, sono allenati. E quello che accade a Napoli è differente ovviamente da quella che può essere la baby gang romana, la baby gang bolognese. Lì eh, i giovani sono totalmente strutturati, mentre nelle grandi città il lavoro sporco spesso è affidato agli stranieri che vengono utilizzati, che sono, sono degli schiavi, vengono utilizzati dalla, dalla criminalità per fare lo spaccio in strada e per fare altri lavori sporchi. Io ci tengo molto a questo perché ormai il termine baby gang è inflazionato un po' ovunque perché funziona eh, alzare gli ascolti, funziona dal punto di vista dello spettacolo, però è, non, è, non, non restituisce poi la realtà sociale ed economica dei contesti in cui spesso avvengono molti di questi crimini. Ok, basta, volevo solo aggiungere questa cosa perché è importante, perché poi ne, nel libro noi ne parliamo, ne parliamo molto, eh, concentrandoci soprattutto sulla, sui caseggiati popolari. In tutta Italia noi abbiamo questi caseggiati popolari costruiti intorno agli anni Ottanta che sono nati per dare la casa ai più poveri e che poi sono cresciuti un po' nell'illegalità presentando ovunque gli stessi problemi. È accaduto a Roma con i palazzi di San Basilio di Torbella Monaca è accaduto a Napoli con Scambia, è accaduto a Palermo con il grande agglomerato dello Zen, è accaduto anche in a... Lombardia, è accaduto. Ossia la, la criminalità organizzata, con, a volte con l'aiuto anche della politica, è riuscita a entrare prima in quei palazzi e ha gestito le la Distribuzione degli alloggi spesso, come nel caso di Scampia o dello Zen eh, è entrata almeno prima che nemmeno sono finite, non sono mai finite le fogne. E questo poi ha um, um, di fatto, questa cosa poi ha condannato la vita di tutti i residenti perché eh, la criminalità organizzata, con, la, con il sostegno di una certa politica, ha, ha gestito la distribuzione delle case e quindi poi ha e questo ha permesso poi la costruzione del welfare e di fatto ha regolamentato la vita in interi, in interi quartieri e sono poi i quartieri quelli dove c'è il più alto tasso di ispezione scolastica dove c'è il più alto tasso di, di giovani senza genitori perché magari i genitori stanno in carcere dove, il più, dove ci sono i più alti tassi di di disoccupazione dove però non si, non si interviene. In genere la politica interviene sotto le elezioni proponendo i pacchi pasta, perché questo io ho visto accadere, accaduto anche a Milano, ci sono vari candidati che portano sotto le elezioni i pacchi pasta in questi quartieri poveri, ma accade a Roma, accade a Napoli, accade ovunque però poi non vengono mai effettuate politiche serie di inserimento. E c'è una cosa molto importante che riguarda anche le leggi a sostegno dell'educativa di strada, eh, la legge, la la legge sull'educativa di strada, che venne, venne istituita nel 1997, qualcuno qualche operatore sociale può venire incontro, la 295... Venne finanziata, venne finanziata inizialmente con, nel 1997 con 40, un fondo di 44 milioni di euro a distanza di 20 anni, questo fondo è diventato di 24 milioni di euro nonostante questo vediamo che i reati commessi dai minori, soprattutto per quanto riguarda la droga sono diventati 10 volte più grandi quindi c'è... Cioè, eh, c'è un, un fenomeno che non può essere considerato un'emergenza, ma le istituzioni la 285, scusate, continuano a, a sottovalutarlo, tutto qua, scusate. di tutte le che abbiamo deciso di prendere in esame un po' per raccontare il fenomeno, quindi eh, abbiamo raccontato sia storie, io personalmente sono, sono stato in carcere malastina, in carcere minorile di Palermo, sono stato 3-4 giorni nel carcere, ho conosciuto i ragazzi, quindi ho, ho raccontato l'esperienza del carcere, ho avuto la possibilità di approfondire eh, due, due storie in particolare, che sono So, questa storia è un po' triste perché poi in carcere non finiscono solamente i ragazzi e i bambini che hanno commesso reati brutti, come l'omicidio, più reati insieme. Quindi ehm, ho toccato da vicino quella che è la realtà dei, dei carceri, dei minorili del sud, dove sono dei lobby dove spesso entrano ragazzi che sono analfabeti, che nonostante siano abbiano la terza media, abbiano, abbiano magari fatto la seconda superiore, la terza superiore, entrano in carcere che non sanno né leggere né scrivere, per cui il carcere eh, minorile diventa il posto dove loro imparano a leggere e scrivere, perché nel carcere eh, sono rimasti gli unici posti dove si scrivono lettere, perché l'unico modo che hanno questi ragazzi, questi giovani, per comunicare eh, sono le lettere, per cui... Eh, iniziano a leggere e a scrivere per, per questo motivo. Per cui ci sono delle storie di questi ragazzi c'è una storia di un ragazzo in particolare che è abbastanza triste, perché questo faceva, era calciatore giocava a calcio, viene visionato da una da una, da una squadra del nord, fa il provino lo esordisce nella primavera, fa, fa una bella prestazione, poi lo trovano positivo alla cocaina e subito lo, lo, lo rispediscono in, in Sicilia, lo rispediscono a casa, a Trapani mi sembra, e questo riprende a fare la sua vita. Finché un giorno eh, una lite di gelosia, eh, questo io non l'ho potuto scrivere nel, nel libro per, per mantenere la privacy, e lui uccide un, uh, uh, un rivale in amore, eh, il nuovo fidanzato della della ragazza lo uccide con un cacciavite, glielo conficca, glielo conficca nella testa. Qui non, non parliamo di, di un baby boss, però parliamo di un ragazzo che eh, era il, il re del quartiere, che era il piccolo, un piccolo spacciatore che aveva il suo piccolo giro, ogni giorno guadagnava 1000-2000 euro che, che non, non teneva mai per sé perché poi eh, gli spendeva subito, andava tutti i giorni dal parrucchiere, subito per, eh, tutti in tatuaggi, in scarpe, in regali per tutta la comunità, perché tutti il giro degli amici, perché poi la cosa assurda di questi ragazzi è che guadagnano cifre che persone normali possono guadagnare in 10-15 anni di lavoro e loro le guadagnano, guadagnano questi soldi in, in pochissimo tempo. E nonostante questo però non, nessuno eh, riesce poi eh, che ne so, a tenere qualcosa o o a mettersi da parte e poi non so, metto la testa a posto e, no, e vengono spesi tutti immediatamente è un circuito che si autoalimenta come nel caso dei, dei, eh, delle vedette le vedette sono quei ragazzetti in genere non so se anche a Milano vengono utilizzati giovanissimi, minorenni sono quei ragazzi che stanno ai porti, agli angoli delle strade e avvisano nel caso arrivi la polizia questi ragazzi in genere vengono pagati i turno di eh? Sì, non so se vengono utilizzati i minori o meno gli stranieri qui vengono pagati 50 euro per turni di 4-5 ore ma in genere loro con quei, con quei soldi ci si comprano poi la cocaina o il fumo per cui non lavorano gratis cioè stanno lì e ci si comprano la droga è un mercato che si autoalimenta perché poi la maggior parte di questi giovani spacciatori diventano a loro volta drogati qualcun, qualcun altro più prepotente di loro gli ruba la piazza e per cui quelli che erano guadagni poi diventano debiti. E vabbè, scusi, ho divagato. Comunque ci sono, abbiamo cercato di raccontare storie di, di diverso tipo: ci sono le storie della Calabria, c'è cioè una delle ragazze costrette a sposarsi per mantenere il nome della famiglia, poi c'è una storia da Napoli che è abbastanza conosciuta, non di, di mi ricordo il nome mai. E da Roma ci sono. Cioè, una storia di Rom, io ho raccontato due storie di ragazzi Rom perché, secondo me, la categoria per, per, per capire meglio questo fenomeno dei baby criminali in generale della criminalità nel mondo Rom è un mondo perfetto perché, perché i Rom sono un, un laboratorio scientifico delle istruzioni di quello che eh, potrebbe accadere nel mondo senza investimenti in cultura ed educazione, ossia una società di barbari totali. E, Stare in un campo rom e conoscere bene le realtà dei campi rom e vedere come crescono i bambini serve, è molto importante, i cioè, rom hanno dei tassi di dispersione scolastica altissimi, dei tassi di criminalità altissimi che non, eh, che non eh, sono veramente troppo alti rispetto poi alla, alla percentuale della popolazione. Ovviamente quando parlo di rom parlo solo dei campi rom, delle persone che vivono nei campi rom, perché poi la maggior parte dei rom vive in una casa, nemmeno sappiamo noi che sono rom e quindi sono il più celebre si dice sia Andrea Pirlo che venga da una famiglia Sinti per cui il 90% della maggior parte dei rom vive in una casa normale e invece c'è la comunità che è costretta a vivere nel campo rom che costruisce un laboratorio incredibile lì abbiamo l'80% 60... di abbandono scolastico la metà dei detenuti minorili di tutta Italia e di etnia rom, che è un numero incredibile, e se, se, pensiamo che loro saranno lo 0,6% del totale della popolazione. E per cui diciamo, abbiamo cercato di raccontare, un po', eh, di, di raccontare un po' le storie di tutti i tipi. Dalla Lecce c'è il racconto dell'uscita da una messa alla prova, di un ragazzo che aveva commesso un omicidio, quindi raccontato in prima persona l'aspetto emotivo di questo ragazzo che abbandona la, la casa famiglia dopo un percorso abbastanza di riabilitazione lungo e, e niente, spero di aver risposto, non è di lungo.